Signore, tu sei stato per noi un rifugio di generazione in generazione. Prima che nascessero i monti e la terra e il mondo fossero generati, da sempre e per sempre tu sei, o oh Dio. Tu fai ritornare l'uomo in polvere quando dici, ritornate figli dell'uomo. Mille anni ai tuoi occhi. Sono come il giorno di ieri che è passato, come un turno di veglia nella notte. Tu li sommergi. Sono come un sogno al mattino, come l'erba che germoglia. Al mattino fiorisce e germoglia, alla sera è falciata e secca. Sì, siamo distrutti dalla tua ira, atterriti dal tuo furore. Davanti a te poni le nostre colpe, i nostri segreti alla luce del tuo volto. Tutti i nostri giorni svaniscono per la tua collera, consumiamo i nostri anni come un soffio. Gli anni della nostra vita sono settanta, ottanta per i più robusti, e il loro agitarsi è fatica e delusione. Passano presto e noi voliamo via. Chi conosce l'impeto della Tua ira e nel timore di Te la Tua collera? Insegnaci a contare i nostri giorni e acquisteremo un cuore saggio. Ritorna, Signore, fino a quando? Abbi pietà dei Tuoi servi. Saziaci al mattino con il Tuo amore. Esulteremo e gioiremo per tutti i nostri giorni. Rendici la gioia per i giorni in cui ci è afflitti, per gli anni in cui abbiamo visto il male. Si manifesti ai Tuoi servi la Tua opera e il Tuo splendore ai loro figli. Sia su di noi la dolcezza del Signore, nostro Dio. Rendi salda per noi l'opera delle nostre mani. L'opera delle nostre mani, rendi salda.